grazie al professore Becucci che è stato nei tempi eh, grazie per averci spiegato tutte queste complesse dinamiche che poi fanno parte della nostra, della nostra realtà economica abbiamo capito grazie ai laboratori cinesi che c'è un sistema che fa pressione sull'economia eh, su, sull perché l'impresa che noi potremmo sequestrare e confiscare si ricrei e rinasca sotto altre forme e questo diciamo è stato a mio avviso per noi che siamo qui a discutere di queste questioni il passaggio più drammatico della sua re, eh, relazione cioè questo significa che eh, possiamo continuare a lavorare all'infinito se non si eh, risolvono i dati di contesto che fanno da, da levatrice all'impresa se non già illecita potenzialmente eh, idonea a diventarlo certo poi dobbiamo discutere della linea della palma e dobbiamo pensare che fuori di qua è tutto diverso e, insomma se lo dice il professore Becucci che è stato a Chicago a sopportare 20 gradi sotto zero che si sta meglio eh, anche fuori nonostante queste condizioni vuol dire che potremmo stare messi abbastanza male, quindi a questo punto passiamo eh, la parola al professore Antonio Purpura che è direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università di Palermo al quale abbiamo chiesto di eh, spiegarci eh, quali possono essere le condizioni di sopravvivenza e, e di crescita delle imprese sequestrate e confiscate e nei settori in cui solitamente operano queste imprese vediamo adesso dopo aver descritto le condizioni generali del mercato come può essere calata l'esperienza dell'impresa sequestrata o confiscata non nel mercato raccontato nelle favole ma nel mercato reale grazie io ho fatto il compitino perché quando Provenziano mi ha detto deve fare un intervento ho preparato le tabelline ho utilizzato parecchio i dati, perché del tema non mi ero occupato eh, in passato, con, al di là dell'interesse diciamo, generale, no? con, con approfondimento, i dati dell'ultima relazione de, dell'agenzia e quelle del PON Sicurezza 2007-2013 pubblicata da Transcribe, eh, per cercare di dare come dire, un fondamento empirico ad una serie di considerazioni che, sulle quali avevo in qualche modo riflettuto anche chiacchierando con Carmelo. E io credo che dobbiamo partire da una considerazione, e credo che sia abbastanza condivisa da magistrati e anche da, da esperti di diversa natura, che l'impresa mafiosa, nelle sue diverse declinazioni, cioè l'impresa subordinata, l'impresa partecipata, l'impresa collusa, l'impresa mafiosa, cool, è un'impresa speciale. Speciale significa che combina, ha una combinazione di fattori produttivi, ha modelli organizzativi e sviluppa comportamenti strategici che sono affatto specifici. Perché se così non fosse... E non sarebbe quella che è e quindi non, non andrebbe a finire poi nelle maglie della, della, della giustizia. Questa specialità e questa è l'ipotesi che io ho cercato e provato a, a documentare, che anche poi delle, a mio avviso anche delle precise implicazioni di ipotesi. Questa, questa specificità è fortemente radicata con le specificità dei settori nei quali le imprese mafiose entrano e con le specificità dei contesti territoriali nei quali le imprese mafiose si localizza. In, in buona sostanza queste imprese declinano le caratteristiche proprie delle strutture, dei modelli di funzionamento dei settori produttivi, industriali e non evidentemente, e, e le condizioni di territori in, una, in maniera tale che le combinano da dare luogo a delle combinazioni eh, sistemiche aziendali che sono affatto fatto specifiche e ne fanno appunto l'impresa mafiosa con le caratteristiche che si ha. Ed è un'impresa quindi che questo ragionamento a me mi pare interessante perché è una premessa corretta dal punto di vista metodologico per capire poi come fare se conviene come fare per riportare queste imprese atipiche perché hanno come dire, radicato in maniera originale eh, Arlacchi mi pare le, le, le definiva schumpeteriana da questo punto di vista in maniera originale gli elementi di contesto settoriale gli elementi di contesto territoriale facendo un'entità a sé che poi spetta ai magistrati e gli amministratori giudiziari e agli altri a provare a farla rigenerare e farla diventare un'azienda legale che opera nel mercato è un'opera, capisco, che è assolutamente difficile da fare eh, perché nei settori, nei territori le imprese, nel momento in cui nascono ed entrano entrano con la propria funzione obiettivo, che non è esattamente quella dell'impresa legale talvolta coincide in alcuni settori coincide con la massimizzazione dei profitti talvolta la funzione di utilità delle imprese o degli imprenditori che entrano in questi settori o che fanno appunto e crediziano queste imprese è una funzione a più variabili c'è il consenso sociale, c'è il controllo del territorio, c'è l'acquisizione di uno standing che, come dire esterno c'è una funzione complessa rispetto alla quale è per, è in, è in alcuni casi in massimizzare il profitto non è esattamente quello che l'impresa cerca ma si rifà per così dire su, altri, su altre variabili che sono le più importanti la specificità nasce tipicamente di queste imprese dal capitale Sociale, dal capitale di rischio, che normalmente è un capitale che proviene da attività, da attività illecite, nasce dai modelli manageriali, dai modelli di comportamento, dai modelli come questi paesi interpretano le regole di competizione nel mercato e quindi anche dalle strategie. La seconda parte della relazione farà vedere una serie di dati tratti da questi documenti ufficiali che consentono di misurare il fenomeno nei limiti in cui questo è possibile con i dati a disposizione, ma a questa parte vi propongo qualche considerazione, come dire un impegno di ricerca, ho detto il altre altra volta, sembra estremamente interessante collaborare con questo gruppo di giovani ricercatori di Enna perché il tema merita di essere da funzione dell'economista dei settori produttivi, certamente sviluppato. Ecco, in linea generale ogni settore ha una serie di condizioni, e quello che noi insegniamo nei corsi di economia dei settori come industriali, ha condizioni di entrata, in alcuni settori l'entrata è facile, in altri non lo è, in alcuni settori l'entrata è vincolata da fattori di tipo istituzionale, in altri da fattori di tipo eh, tecnologico, finanziario, le condizioni tecnologiche, tu non tutti i settori adottano le stesse tecnologie, in alcuni settori le tecnologie sono... Complesse richiedono processi di, di learning e di apprendimento molto lunghi, in altri, invece le tecnologie sono facilmente abbordabili. Le strategie competitive, cioè per vincere in un settore ci vogliono certe strategie che non sono esattamente le stesse e non sono replicabili in altri settori. Banalmente, microelettronica, auto, abbigliamento alimentare, settore della distribuzione sono settori completamente diversi sotto questi eh, tre eh, quattro. Condizioni. E i tassi attesi di profitto sono, sono differenti. I territori non sono omogenei, scopa l'acqua calda, hanno livelli di sicurezza e di incertezza delle relazioni economiche differenziate, hanno gradi di sviluppo del sistema produttivo e dimensione delle relazioni impersonali di mercato differenti. Dico le relazioni governate dalle relazioni di mercato eh, eh, sono di quelle in cui i soggetti non possono influenzarle se le influenzano l'attività legale diventa materia per le professori Petruzzella e per, per l'antitrust, ma in alcuni casi questo accade, hanno un'apertura internazionale, hanno contesti istituzionali, cioè insieme di regole formali e informali che possono essere favorevoli o piuttosto che no alla, allo sviluppo della, della, della, de, delle imprese. Hanno un peso del pubblico in termini sia di domanda pubblica, in, in, molte, in molti territori la, la domanda pubblica diventa prevalente in rapporto agli sbocchi di mercato delle imprese e il modo come si vende al pubblico, anche qui scopo l'acqua calda, non è esattamente lo stesso in cui si vende un prodotto che va sul mercato e competere con gli altri. Le logiche di vendita, le politiche di marketing per un'azienda che vive di commesse pubbliche in tutti i settori sono nettamente diverse rispetto a quelle di un'impresa che va sul mercato e deve convincere la singola massaia, il singolo consumatore a comprare il vestito o la mozzarella oppure la bottiglia di vino. E il livello di infrastrutturazione. Allora, io, la, la, la mia convinzione è che eh, l'impresa che entra, l'impresa mafiosa che entra nel mercato ricombina queste condizioni, le contestualizza, le condizioni, sceglie i settori che sono più vicini ai propri interessi, sceglie i territori e va nei territori che sono più isomorfici ai propri interessi e costruisce quella, questo mostro atipico che è l'impresa mafiosa nelle sue diverse declinazioni, nei suoi diversi gradi che la letteratura sociologica ci ha. Ci ha, ci ha fornito quella che è dipendente che subisce, quella che è partecipata perché ricicla il capitale, quella che è come dire, collusa e così via allora vediamo quali sono i dati eh, molto velocemente eh, aggiornati, che alcuni al 2012 tra relazione dell'agenzia del 2012 altri sono al 2013, molto velocemente perché altrimenti i 20 minuti saltano e gli esami di mio figlio possono andare come dire in crisi eh, anche, eh, allora eh, il fenomeno ovviamente è concentrato nel numero delle imprese totale in Sicilia e in Campania, ma con una presenza significativa anche in Lombardia in termini di numeri. E le, il blocco delle aziende che sono già uscite dalla gestione e eh, non supera il 30%, le, le aziende che sono ancora in gestione ma con diverse posizionamenti, come vedremo, sono in gran parte sono vicine al 70-71%. Interessante notare, ma è il dato che emergeva questa mattina anche dell'intervento della dottoressa Saguto confrontando Palermo con Milano no, non sorprende il fatto che a Milano siano uscite dalla gestione 54 imprese con le formule anche previste dalla normativa dell'affitto oneroso, affitto gratuito e così via perché il contesto è diversamente come dire, ricettivo rispetto alle, al, ai percorsi di risanamento delle imprese e andare al mercato. In Sicilia invece la percentuale Sta eh, attorno al 13-16% perché sconta vincoli oggettivi, non è un problema né degli amministratori né anche dei magistrati. È difficile, diceva stamattina, riportare le imprese sul mercato perché ci sono una serie di elementi di contesto che partono dal pubblico, dal privato, dal tessuto produttivo, che rende questa operazione veramente difficile. In, in realtà, dove i tessuti produttivi sono esattamente più ricchi e più densi, il percorso può essere più fatto. Eh, delle aziende uscite, eh, quelle vendute, quelle che verosimilmente hanno, hanno avuto, successo il, che ha avuto successo il percorso di rigenerazione al mercato non supera il 10% in tutta Italia e eh, quelle che sono in gestione, quelle che si candidano alla, alla vendita o all'affitto oneroso non superano ancora il 4%. Quindi per così dire i dati ci dicono che il tentativo su dati, su dati na nazionali di rigenerare le imprese Mafiosi nelle diverse declinazioni e riportarle al mercato fino ad oggi non ha dato grandi risultati anche se territorialmente sono certamente disomogenei ma perché bisogna dei vincoli oggettivi da quello occorre prenderne atto probabilmente occorrerà pensare ed è un'ipotesi da, da approfondire ulteriormente non ho nessuna indicazione in merito oggi pensare se e come valutare i casi in cui occorre andare avanti e provare a rigenerare l'impresa e riportarla sul mercato nell'area dell'economia negale nei casi in cui invece occorre adottare una logica più liquidatoria, eh, vendere la spezzatina e utilizzare le risorse in maniera più funzionale per, per altri fini, anche fini di sviluppo economico sostanzialmente Queste sono cose che te lo do. i dati provinciali ci interessano poco, i dati settoriali la distribuzione settoriale delle 1700 rotti imprese che sono state confiscate ci dice che i settori come dire in termini di numero ma il dato va affinato ulteriormente, vede l'industria delle costruzioni, la sua declinazione privata e pubblica eh, in testa, eh, poi il commercio, gli alberghi, e i ristoranti, l'attività immobiliare eccetera, ancora se, se verifichiamo la sorta di intensità, dei se, di attrattività dei settori per gli interessi mafiosi, rapportando le aziende confiscate al totale delle aziende per ogni 10.000 imprese registrate, quindi quante aziende confiscate nel settore alimentare ho rispetto al totale delle aziende alimentari in, in Italia, questo mi, dice, mi esprime una sorta di attrattività del settore, mi dice come, come dire, quel, quel remixaggio di fattori settoriali e territoriali risulta attraente per l'impresa, agibile per creare queste mostruosità di imprese così. Allora noi ci vediamo che i settori più attraenti sono l'industria dell'estrazione dei, dei minerali, L'industria del, della sanità, l'industria delle costruzioni, gli alberghi e la fornitura. Qui i rapporti mettono in evidenza un, un aspetto importante. Molto dell'eolico, come dire, in odore di mafia, è ancora in gestazione, immagino. Quindi, come dire, le di aziende confiscate, si leggeva nella, nel rapporto dell'agenzia delle aziende confiscate e del settore eolico o comunque del, del fotovoltaico del, o del nuovo, diciamo, dell'energia dell verde ancora, come dire, sono in fase di osservazione, quindi il dato probabilmente che risulta esposto ad oggi è molto sottodimensionato rispetto a quello che potrebbe essere in realtà, ma da che ragioniamo su questo? Questa tabella ci dice invece quali sono eh, l'indice ehm, di specializzazione settoriale di, di mafiosità, mettiamola così si rapportano le imprese, le imprese eh, eh, confiscate in un settore sul totale delle imprese confiscate e le imprese confiscate, le imprese registrate del settore sul totale delle imprese registrate in buona sintesi, questo, quando questo indicatore è pari a 1 ci dice che la percentuale di imprese eh, mafiose confiscate in quel settore è in linea con la presenza del settore in quel territorio, in questo caso in tutto il paese o, o nei diversi contesti provinciali. Se il dato è superiore a 1 significa che le aziende eh, co confiscate rappresentano una quota percentualmente molto più alta di quanto non lo sia presente quel settore in quel dato territorio. Allora, per capirci, un dato che è interessante notare è che alcuni settori che vanno al mercato quindi alcuni settori nei quali la dimensione delle relazioni economiche governate impersonalmente dal mercato, quindi vige il mercato l'interesse, la presenza di imprese mafiose è bassa, l'agricoltura è pulita l'agricoltura è soltanto a Caltanissetta abbiamo una percentuale di imprese di valore pari a 1 de, delle imprese eh, eh, confiscate che è proporzionale alla presenza delle imprese eh, agricole in provincia di Caltanissetta per tutto il resto abbiamo un dato che sta sotto l'unità, significa che le, il settore agricolo, per capirci, non è attraente eh, per, le, per la costituzione di imprese che hanno le caratteristiche mafiose. Io dico perché, poi, di quello è un settore nel quale ancora il, far, il fare imprese è duro, quindi l'impresa ha successo se fa i pomodori buoni, se fa l'uva buona, se fa il pomodoro buono, piuttosto che per, per altre cose. In, in altri settori, invece, i dati sono certamente più preoccupanti, le, oltre le nostre province, le il settore de, delle estrattivo, agrigento è 56,6 volte, una, una, come dire, una capacità di attrazione elevata anche perché le cave servono per poi smaltire i rifiuti, quindi fanno come si dice in economia economia di scopo o di varietà, con la cava ci tiro fuori il materiale ma poi ci metto anche i rifiuti, per cui faccio due attività con un unico contesto ambientale, è molto elevato anche in provincia di Palermo, 14 volte la, la presenza dello stesso settore nel, nell'industria e cominciano ad essere interessanti i dati di Milano e di Lecco eh, dove alberghi e ristoranti sono, eh, gli alberghi e ristoranti confiscati alla MAIF sono quattro volte in più di quanto non sono rappresentati in quei territori e per quanto riguarda gli alberghi e 11 volte o 12 volte quanto sono in provincia di Lecco e vale anche per attività finanziarie questa volta come vedremo su Bologna qui sono i dati massimi per provincia è una sorta di specializzazione di, di imprese ma, mafiose provinciale. Vibo Valencia è, è, è la provincia che ha, il più elevato, la più alta elevata, ha, ha una presenza di in industrie che estraggono eh, materiale estrattivo confiscato alla mafia sul totale delle industrie, che è 200 volte maggiore il dato, il dato reale. Via via Palermo c'è un 4,6, che è campione nel, nell'industria della delle, delle fonti di energia, l'Ecco lo è per gli alberghi, è la prima in Italia e eh, Bologna lo è per le attività finanziarie. Alberghi e ristoranti, attività finanziarie non sono l'industria delle costruzioni. E torno al discorso del, dei settori perché credo di stare ancora nei tempi. Ci siamo. Allora, i settori, eh, quali sono i settori tipici di attrazione? Abbiamo visto come si distribuiscono le, le imprese confiscate. Nei, nei diversi settori e nei, nei diversi territori. Quindi abbiamo una misura di come le imprese, ricombinando i dati di settore, ricombinando i dati territoriali che ho detto all'inizio, fanno il mostro dell'impresa mafiosa nelle diverse localizzazioni territoriali e facendo delle sorte di campioni territoriali. Vibo Valencia lo è per, per l'estrattivo, eh, eh, Cosenza lo è, l'unica in Italia per, per l'agricoltura, perché l'agricoltura in genere è pulita, eccetera, eccetera gli elementi che si mixano dentro, dentro una, eh, che stanno dentro la scelta del peso personaggio sono più o meno questi la redditività del settore conta e non conta non, non è importante perché molto spesso l'impresa ha una funzione obiettivo su più variabili non interessa quanti profitti fanno ma interessa su quanti altri tasti può in qualche modo giocare sono di norma settori a bassa produttività del lavoro e ad alta intensità di lavoro quindi c'è ma, molta manodopera occupata livelli tecnologici molto bassi quindi c'è una complessità della Perché è importante il tecnologico? Perché è vero che il, che il mafioso è, come dire, normalmente poco colto, o meno lo era. di qua, aggiornati del profilo dell'imprenditore mafioso, potrebbe essere un po' più diversi oggi. Ma è vero anche che l'imprenditore mafioso deve avere la capacità, se non di gestire, ma di controllare i processi aziendali. Ora, non vedremo mai, un probabilmente, spero, una, una, una impresa mafiosa nel settore dell'high tech o nel settore della produzione dei, dei, dei microchips o dell'elettronica o delle biotecnologie se non come quota azionaria ma se li compra in borsa ma non come impegno di imprenditore reale perché molto semplicemente la capacità di co cognitiva di cogliere esattamente se il manager che ci ha messo dentro lavora bene o lavora male se l'azienda va bene o va male sfugge in qualche modo all'imprenditore l'imprenditore cerca settori in cui può leggere il settore può leggere l'impresa può leggere com come, come, come funziona può dire in qualche modo la sua in ogni caso anche se l'affida al manager ha capacità di verificare se il margine si comporta bene piuttosto che no le imprese sono di no, quindi settori con tecnologie basse e con entrata come dire a go, -go molto semplici. L'industria di costruzione è un esempio di questo tipo dimensione media delle imprese molto piccole modesto grado di internazionalizzazione perché un settore internazionalizzato ha pressioni competitive non controllabili se sul mio prodotto ci stanno i francesi gli spagnoli i tedeschi e noi posso mandargli le bombe anche in Germania, in Francia e così via allora è chiaro che quanto più settore è come dire, a mercato interno, a mercato locale, tanto più irregolabile con logiche di classe di tipo relazionale o anche con gli strumenti tipici delle, dei, di chi fa la governance di imprese mafiose con gli attentati e così via. Mercati normalmente, che hanno come terminale diretto o indiretto la domanda pubblica, perché è quella più addomesticabile, quella sulla quale si può agire sia in fase di acquisizione de, della commessa, sia in fase di scaricamento di maggiori costi sul prezzo finale, eh, settori ad alta specificità territoriale e regolamentazione carente e così via allora eh, quali sono i, i settori chiari? l'abbiamo visto quali sono i, i settori chiave? io direi, di, okay, sto, sto chiudendo di ragionare su, su una tipologia su due livelli io dico che ci sono settori eh, che sono a bassa, ad alta intensità di lavoro a basso a livello tecnologico con dimensioni me, me, medio piccole a mercato interno con forte domanda pubblica e leggasi costruzione edilizia e residenziale, costruzione di opere pubbliche, sono tipicamente, storicamente, non guardiamo come sarà l'industria delle costruzioni fa 10 anni in Germania, vediamo quella che è qua di fatto in Sicilia, che non è tecnologica. Allora, questo è un settore tipicamente di interesse in cui l'impresa mafiosa è, entra non per riciclare secondo me, ma perché i profitti sono buoni, cioè l'impresa in questi settori è buona perché è altamente profittevole e c'entra sostanzialmente per questo. E in questi settori, cioè nelle costruzioni, nelle delizie, ma anche nell'estrazione dei minerali, le imprese possono far valere il loro, come dire, il loro skill manageriale, cioè pressione, pressione sui concorrenti, eliminazione dei concorrenti, pressione sulla committenza, compressione dei costi del lavoro, eccetera. Cioè possono innestare quella mostruosità aziendale e far diventare vincente nel contesto territoriale in cui queste imprese stanno. La sanità. Alcune cose le mutuo, altre no. Apparentemente la, la sanità è un settore con alte tecnologie, ma le tecnologie della sanità vengono da fuori. Chi assemble le tecnologie e le fa diventare case di cura o chi assemble le tecnologie e le fa diventare vendita alle case di cura, è evidente che ha, si pone sul livello tecnologico meno complesso. E non è un caso che questo esce come uno dei settori di più recente elevata attrattività per le imprese. Gli alberghi e i ristoranti. Eh, che sono anche queste come ho visto di, di interesse allora, io, io penso e chiudo che noi abbiamo alcuni settori nei quali eh, partiamo da un concetto che dobbiamo condividere l'azienda è un sistema gli amici aziendalisti posso scrivere è andato via ma c'è un aziendalisti qua commercialisti come dire di sicuro valore che l'azienda è un sistema quindi cosa significa che l'azienda è un sistema Che l'azienda ha un valore in più rispetto alla somma dei suoi asset, no? Quindi il valore dell'azienda c'è è un intangibile che è la capacità dell'impresa di produrre reddito nel futuro, quello che chiamiamo l'avviamento. Ora, ed è quello che fa la differenza fra un valore di liquidazione dell'impresa e un valore a mercato dell'impresa, quando l'impresa deve, deve sostenere. Io sono convinto che, lo, su, su alcuni settori, la costruzione, l'estrazione dei minerali, eh, c'è un avviamento illegale altissimo. Nel senso che queste imprese, prima, di, prima che i magistrati ci mettono il naso, hanno profitti altissimi, hanno fondi di riserva straordinari altissimi, e però un valore di avviamento legale nullo o basso. La domanda è, conviene mantenere queste imprese sul mercato? Cioè, conviene investire... è una domanda che pongo a me stesso, eh? non ho so, no, nessuna come dire, ricetta... Eh, pronta. Conviene ma, come dire, fare gli sforzi per mantenere queste imprese su, sul mercato sapendo che la ricostruzione del, del, dell'intangibile di quelle imprese a valore legale è un'operazione costosissima, difficilissima e fortemente irreversibile. Questo vale anche per l'industria delle, delle, delle, delle cave. Vi sono alcune attività, sanità e alberghi nei quali invece l'avviamento legale illegale è pure alto, altrimenti non ci sarebbero i mafiosi. L'opportunità che questi hanno, c'è anche, non l'ho inserito, il settore della distribuzione commerciale, che è un settore nel quale le imprese entrano per finalità essenzialmente di riciclaggio, ma che hanno un valore illegale alto, quindi sanità, alberghi, ristorazione, filiera, prima filiera del, del turismo, l'offerta turistica per capirci. E settore della distribuzione commerciale, ma hanno un valore di avviamento legale che è medio-alto medio cioè, ed è facilmente recuperabile. Cioè prendere un albergo che è in mano a mafioso e provarlo a riportare all'azienda legale che ospita, che ospita eh, eh, turisti, è certamente un'operazione un, un più credibile eh, anche nei tempi e anche nelle risorse che chiede che immaginare un'impresa che ha costruito il, il proprio passato su su attività di estrazione di cave eccetera eccetera, della fila tradizionale e portarla sul mercato. Quindi per questo tipo di imprese che stanno in questi settori, sanità, alberghi ma altri che si possono approfondire con studi più dettagliati, probabilmente l'ipotesi di lavorare su un mantenimento e una sopravvivenza delle imprese per mandarle al mercato e farle continuare a vivere, questa è un'operazione che secondo me si può fare. Io, eh, eh, secondo, cosa fare delle aziende che vanno liquidate? Cosa fare? Perché l'altro elemento che poi viene, viene messo dentro eh, dei lavoratori occupati, dell'occupazione dell che va via e così via. Ma prendiamo i valori di, di liquidazione delle imprese che vendiamo a spezzatino perché hanno un avviamento illegale alto, un avviamento legale nullo e utilizziamo le risorse per proporre ai, ai dipendenti corsi di riqualificazione professionale per fare altre attività produttive. Capisco che a Milano è una cosa, apparemmo questa è un'altra prospettiva. Oppure proporre risorse finanziarie per poter avviare iniziative. E imprenditoriali da parte di cioè utilizziamo quelle risorse che acquisiamo dalla vendita comunque obbligata in liquidazione delle imprese che hanno valori di avviamento legale nullo che sono irrecuperabili, per dare vita ad opportunità di riqualificazione del personale e di opportunità di lavoro a questa volta su aziende proprie o di altre più sane. Mentre per le altre probabilmente un'attenta una, un valutazione dei settori produttivi, un'attenta ri, ri, ri, diciamo, rielaborazione dei, dei disegni manageriali potrebbe rendere assolutamente credibile un'operazione di rigenerazione e di ricostituzione al mercato. Vi ringrazio.